Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e ti parlo di dropshipping su marketplace come eBay, Amazon, Walmart, ma anche di finanza personale su come fare soldi online davvero. E a tal proposito oggi andiamo a parlare di Itoro, copy trading e di quando sto guadagnando, di quando ho guadagnato a febbraio 2021 con il copy trading su Itoro. Quindi resta con me. Ragazzi bentornati, benvenuti, grazie di seguirmi, a solito vedo che stiamo crescendo, siamo 900 in pratica, anche se non sono stato molto attivo a febbraio per niente, ne sono consapevole, come vi ho detto nell'altro video ho avuto diversi problemi, o meglio sono stato molto occupato, ma eh, dovremmo esserci sto reingranando anche per youtube e torniamo alla grande questa settimana parlando di toro di copy trading e di quanto sto guadagnando con il copy trading non lo sapete eh, come dicevo a dicembre ho deciso di iniziare una rubrica per il 2021 di investimenti passivi con i copy trading, visto che tutti si chiedevano se i toro funzionasse, se potesse essere un'idea per fare investimenti passivi e grassi delle vendite, ho detto vabbè, perché no, proviamo. Ho deciso quindi di investire circa 5.000 dollari, 4.800 sui toro in forma passiva, copiando altre persone, per vedere un po' cosa ne nasceva. Ti lascio gli altri video in descrizione, se vuoi andarli a vedere. Devo dire che, che l'esperienza sta andando molto bene: incremento come ho spiegato nel primo video, tra i 150 e i 200 dollari al mese, nelle posizioni. E al momento ho guadagnato a gennaio circa, se ricordo bene, 120 dollari, a dicembre, no dicembre abbiamo iniziato, quindi solo a gennaio 120 dollari, e ora andiamo a vedere quanto guadagnato a febbraio. Da considerare, ragazzi, che è stato un mese particolare per gli investimenti, è eh, dato tutto su, il mercato è impazzito, bitcoin è impazzito, le criptomonete sono impazzite. Attenzione! Non ho posizione di criptomonete, le persone che copio, come ho spiegato negli altri video, non sono a caso, le vado a vedere, vado a vedere cosa la loro storia, vado a vedere gli altri video nel dettaglio per capire come scelgo le persone da copiare e non ho persone che investono, investono nelle criptomonete, quindi i miei investimenti non sono falsati dalla volatilità delle criptomonete. Detto questo, andiamo a vedere subito nel dettaglio quanto ho guadagnato un secondo perché me ne sono segnato il calcolo. Abbiamo chiuso gennaio con un profitto totale di 370 dollari sul mio conto a febbraio al momento in cui faccio questo video sono a un profitto di 446,70 quindi c'è stato un profitto totale ad ora di circa 76 dollari un po' inferiore rispetto al profitto passato attenzione ragazzi al momento di questo video che siamo giorno 25 febbraio fino a quattro giorni fa il profitto sui toro, che l'avevo visto, era, era invece di 70, 120, 100, 130, 140 dollari il problema è che questa settimana c'è stata una, una correzione di mercato molto forte, soprattutto nel, nel tecno, tecnologico e mi ha abbassato tutte le posizioni, cioè la, le, le posizioni di, delle persone che copio, che sono qui, non so se riuscite a vedere lo schermo e si mette a fuoco, si sono abbassate, quindi abbassando il profitto, in ogni caso 70 dollari è un buon profitto, siamo circa al 2,5% del capitale al momento inserito, più o meno, forse qualcosa in più, e, e ci sta, certo era meglio eh, se non si abbassava il mercato, ma va bene, l'importante è chiudere in positivo. Cosa vado a fare ora? Ora vado ad incrementare la posizione di altri... 150 o 200 dollari, eh, sto decidendo, probabilmente saranno eh, 200, e li andrò a inserire invece di copiare una nuova persona, andrò a scegliere le persone che mi hanno performato me meglio e andrò a incrementare la posizione, la posizione che andrò a incrementare sicuramente sarà su Ocean OceanTan007 o su Ishfak Pir Piralli, e indiano questo, sono le persone che mi hanno... Scusate ragazzi, ho ricevuto una chiamata che volevo truffare dal Regno Unito, c'è questa truffa che ti chiamano automaticamente per avere il tuo social security in Amber, comunque. Dicevamo che sto andando a rafforzare che sto andando a rafforzare la posizione su uno di questi due eh, Probabilmente andrò su, sull'indiano. Se volete vedere i nomi, perché è difficile pronunciarli, comunque se volete vedere tutte le mie posizioni, potete andare sui toro, basta che mi cercate. Sulla parte di ricerca cercate Daniele Puccio tutto unito. Mi trovate? Potete anche copiarmi, copiare le mie posizioni, vederle, seguirmi, insomma, mi potete seguire. Andrò a rafforzare la posizione su questa persona, su questo indiano, per diversi motivi. Tra l'altro è quello che eh, mi ha fermato: il secondo mi ha performato meglio, ma ha iniziato dopo. Quindi l'ho copiato dopo e mi ha performato meglio raggiungendo gli altri, quindi mi sa che è andato a forza la posizione. Perché non vado a capire posizioni nuove? Per un semplice motivo, ho già 12 persone che sto copiando, eh, quindi 12 persone da seguire, un numero abbastanza alto, abbastanza diversificato e già da due mesi sto riuscendo ad raccogliere dati sulle loro performance su quello che fanno, su come si comportano e quindi posso decidere di rafforzare qualche posizione può essere che il mese dopo, il mese prossimo rafforzerò un'altra posizione o eh, aprirò una nuova posizione E vediamo come vanno le cose per il resto mi posso ritenere soddisfatto eh, il social trading, il copy trading sta andando abbastanza bene eh, per lo meno fino a quando c'è cioè, profitto, che me va sempre bene. E il tempo che mi richiede è un'ora al mese, al momento. Poi dipende anche dalla strategia, c'è chi direbbe di controllarlo di più spesso, di muoversi più spesso. Ma non è il mio obiettivo: il mio obiettivo è vedere se riesco a farmi una rendita più o meno piccola, mm. quindi comunque a percentuale del capitale passiva da Toro, da copy trading e al momento sembra che ci stiamo riuscendo ovviamente per mesi sembra sono pochi abbiamo tutto un anno da, eh, davanti per valutare ma al momento mi ritengo soddisfatto ogni soldo che entra in modo passivo è sempre ben, ben, benvenuto quindi ragazzi ricordate se vi interessa i toro iscrivetevi e seguitemi se volete rimanere aggiornati se volete iniziare il copy trading le mie opinioni sono iniziate con un capitale basso rispetto al vostro patrimonio, molto basso perché comunque non, non dimenticate che state mettendo i, soldi, i vostri soldi nelle mani di persone che non conoscete non sapete come eh, si comportano, se hanno dei tilti, se, se si stressano e fanno, e fanno cazzate non lo potete sapere, questo è il motivo per cui ho diversificato investendo su tante persone di tanti mercati che si occupano di mercati diversi non tiktomonete perché sono troppo volatili e non mi interessa eh, non mi interessa proprio io investo in criptomonete, investo in bitcoin già da parecchi anni ma lo faccio per conto mio nel mio wallet privato quindi eh, se, se vi volete interessare al copy trading eh, utilizzate un capitale basso se vi state preoccupando di togliere una truffa No, è un broker regolamentato, non ho avuto problemi finora eh, ovviamente non ho fatto prelievi grossi, ho fatto prelievi test, comunque sono, hanno funzionato hanno abbassato di recente anche le commissioni, quindi ora è sempre più conveniente come broker eh, per il resto ragazzi ricordatevi di iscrivervi, mettere like al canale prometto che arriveranno molti più contenuti eh, sto lavorando su un piano di calendario YouTube per portarvi molti più contenuti anche su eBay, su Amazon. Su tutti gli argomenti che vi interessano quindi iscrivetevi, abbiate pazienza, stanno per arrivare. E ricordate di iscrivervi al canale.